Eccoci qua Mi trovo nel Porticciolo Molosiglio A Napoli vicinissimo a piazza Plebiscito Ragazzi che posto Un panorama magnifico vi trovo qui per farvi gli auguri a tutti, a tutti i miei iscritti e non, e quelli che si iscriveranno. Sarà un 2020 ricco di emozioni e vi farò ridere, vi farò piangere dalle risate, vi farò mangiare, ma la cosa più importante vi farò vivere. <ride> Perciò, facita un press, iscrivetevi al mio canale. Agostino De Martino, seguimi per Napoli, follow me for Naples. Aspettate una cosa per voi, perché sennò senza spumante eh, non è un augurio, aspettate. qualcuno starà dicendo ma che ti stai bevendo cioè cosa ti stai bevendo signori non me lo ricordo perché ho tolto l'etichetta <ride> quindi auguri questo magnifico 2020 vi aspetto seguimi per Napoli follow me for Naples auguri Amore, sento il mondo L'amore si è turbuta in una voce chiuscita, l'amore si è turbuta